giusto per farvi vedere quello che si può fare in modo semplicissimo utilizzando i moduli webform quindi basta, in, basta introdurre un webform e noi possiamo acquisire le domande d'assenza possiamo acquisire molte informazioni eh, chi mi chiederà come fai con la firma digitale? Eh, io posso dire che nel momento in cui un utente si autentica con nome utente e password su un sito della PA e si è autenticato con delle credenziali che gli abbiamo dato e quindi per noi è lui proprio un attimo solo ovvio che questo tipo di eh, attività può essere messa in atto esclusivamente se tutti gli utenti della scuola sono utenti registrati eh, altrimenti non è possibile. Tutti significa dirigente al eh, collaboratore scolastico eh. eh, a sì. Su questo non ho avuto problemi. Eh. Oramai sono una decina di scuole che vanno zona, in questa zona che vanno avanti con tranquillità. L'unica cosa è su cui chi fa il sito deve deve essere terribile divisioni tra ciò che tocca e compete alla segreteria e ciò che compete invece ai redattori docenti tutto lì eh? è tutto lì poi scrivere i colleghi è una cosa molto veloce e vi dirò di più, io in molti siti ho fatto in modo che quando l'amministrativo introduce una circolare parte immediatamente avviso a tutti i docenti, per qualche scuola mi ha detto, oh, guarda che puoi farne a meno tanto docenti ci tutti i giorni è che io non sono d'accordo <ride> cioè io non sono d'accordo nel mandare email al personale perché noi non abbiamo la prova che questa email è arrivata sono più del parere di fare questo tipo di interventi allora, prima eh, Nadia ha parlato delle circolari qua sono attive e funzionano, ve le faccio vedere allora, le circolari sono di due tipi una circola circolari che necessitano della sola firma di presa visione e circolari che invece necessitano di una dichiarazione precisa scioperi, no? Quindi partecipo o non partecipo, eh, non te lo voglio dire. Questo è l'elenco delle circolari che si presenta a uno dei nostri utenti. Eh, ovviamente eh, ognuno vede ciò che non ha ancora firmato. Io adesso eh, ne ho tolti un paio giusto per farvelo vedere. Potrei, non so, per esempio firmarvi questa circolare, convocazione assemblea di istituto. E decida, no, questa qua è già finito il tempo, Giovanni ha già tolto. <ride> no, allora, sì esatto, ha già chiuso, quindi mo me la so giocata. Eh, questa forse no. no. Siccome è scaduto il tempo non si può più mettere la firma, ovviamente. E siccome il dirigente ha fatto una precisa circolare dove eh, dice che è compito di servizio di ognuno controllare le circolari da firmare, è evidente che se non una firma si assume una precisa e personale responsabilità noi non andiamo a controllare chi ha firmato le circolari con firma di presa visione ma andiamo a controllare quanto è stato dichiarato per quanto riguarda gli scioperi assemblee. firme circolari eh, presa visione non ci interessa controllarle perché se uno non la firma e non fa qualcosa che doveva fare ovviamente si assume personalmente la responsabilità di non aver controllato gli atti che doveva controllare e di non aver fatto ciò che il dirigenti gli aveva detto di dover fare quindi io adesso sono davanti a questa circolare, me la leggo e alla fine, metto il mio segno di spunta, posso controllare se sono io, ovviamente sono io, questo, questi dati verranno registrati insieme alla mia dichiarazione, quindi è evidente che sarò io ad aver firmato questa. Ovviamente torna l'elenco con l'elenco le, delle circolari e qua risulta adesso che le ho tutte firmate, meno quella che ormai è chiusa e che il dirigente magari mi farà un provvedimento perché non l'ho firmata. E può essere perché erano una circolare perciò in assemblea, no? Quindi... Posso io non firmare una di quel tipo? Devo dare possibilità alla scuola di. Allora, per quanto riguarda i controlli, sono semplici: se sono un amministrativo, un fiduciario, facciamo un amministrativo, facciamo prima. Voglio andare a controllare le firme di una circolare, vedo chi ha firmato e chi non ha firmato. Vediamo l'ultima perché così siamo sicuri che mancano delle firme. Vado a vedere tra gli atta, tutti quelli che hanno firmato. e qua vedo coloro che non hanno ancora firmato sicuramente ci può qualcuno magari a casa ecco, per vari motivi e qua invece vedo coloro che hanno firmato ok? quindi per prescrizione del documento altre operazioni che io posso fare eh, è eh, registrare progetti del POF, quindi gli insegnanti inseriscono i progetti direttamente sul sito non vengono scritti a mano, non vengono trasmessi in nessun altro modo che non sul sito una volta terminato l'inserimento dei progetti viene estratto il database dei progetti e quindi da lì poi eh, creati tutti gli atti che è necessario creare, come anche lo stesso incarico per, eh, eh, per il fondo di istituto, per esempio, incarico che viene direttamente scaricato dal dipendente senza che io gli abbia debba eh, trasferirlo debba eh, comunicare, ce lo scarica direttamente dal sito. Vado a vedere che ne so, il pannello di controllo degli attacchi dove posso controllare tutta l'attività del personale. Un attimo che arriva. Ecco qua. Ecco, questo è un pannello di controllo che mi consente di controllare le assenze, le presenze, quindi le veggiate, gli impegni di servizio, i carichi attribuiti e i pagamenti effettuati. Quindi se voglio verificare che il pagamento è stato effettuato, per esempio a questa assistente amministrativa lo scorso anno, facciamo Giovanna perché è qua così non invado alla privacy di nessuno. Eh. <ride> ok, questo è il, è il decreto col quale è stata liquidata Giovanna lo scorso anno e eh, se lo scarica, se lo scarica e se lo tiene, non glielo do io. Altri, altre operazioni, quindi non so, prima è progetti e commissioni. Quindi vado a vedere un progetto, cerco i progetti di presentati quest'anno questi sono tutti i progetti ecco, voi vedete qua tanta roba scritta ma non è la segreteria che lo mette su quest'anno cioè ogni docente che deve presentare un progetto lo presenta qua su non è che lo fa trascrivere da qualcuno eh? cioè ognuno interviene personalmente sia per esempio quei progetti quindi posso vedere questo progetto a caso no? ci saranno i dati del progetto, chi l'ha presentato, quanto costerà, chi sono, quanto sono, che le classi impegnate e quant'altro ecco, mentre che ho bisogno di fare un intervento di manutenzione alla scuola allora io sono un fiduciario che ho visto che c'è un guasto nella mia scuola faccio una comunicazione direttamente tramite il sito e questo posso anche vedere, diciamo, inserisco una nuova comunicazione nel momento in cui ho inserito questa nuova richiesta di intervento viene mandata immediatamente un'email all'ufficio protocollo della scuola e immediatamente un'email automatica al ufficio tecnico del comune che dovrà fare i lavori. Per cui il comune potrà controllare i propri interventi e vedere quelli che sono gli interventi che deve fare. Per esempio se controllo Castellucchio gli interventi che deve ancora eseguire, vedo che ce n'è qualcuno. Direttamente, eh, ecco, considerate che questo è molto importante perché lo vedono anche i cittadini. Quindi i cittadini vedono quanto impegno ci mette il comune nel eh, fare le riparazioni necessarie nelle, nelle scuole del, del territorio, diciamo, no? E questo è molto importante anche per la trasparenza, direi. Poi altre, altre possibilità, non so, la domanda d'assenza, sono a casa, sono ammalato, devo fare una domanda d'assenza, quindi vado nel mio pannello di controllo personale vedo le mie assenze, questo è l'elenco delle mie assenze quindi ogni dipendente può verificare tutte le sue assenze direttamente dal sito senza dover andare in ufficio a registrarle, a vederle, a chiederle ho bisogno di inserire una nuova domanda, la inserisco e qua scelgo la tipologia d'assenza, e così via, giorni, da là, e quant'altro nel momento in cui io trasmetto la mia domanda d'assenza, questa domanda va all'ufficio della, della scuola e una copia va all'assistente amministrativo che si occupa degli, eh, delle assenze del personale, se è un personale alta o personale alta. Ma non solo, ma no? una terza email va al docente fiduciario di quella scuola per avvisarlo che c'è una persona che sarà assente quel giorno, in modo che il fiduciario, che è responsabile di quel settore possa comunque verificare nella sua scuola se ci sono delle situazioni da eh, sistemare funzioni strumentali, quindi l'accesso alle funzioni strumentali e le relative relazioni che vengono rese. Eh, le relazioni degli esperti, gli esperti che devono comunque rendere la relazione del progetto a cui hanno partecipato direttamente sul sito. Eh, altri non so, i viaggi di istruzione, viaggi di istruzione, proposte d'acquisto, insomma un po' tutto. Basta che qualcuno abbia un po' di fantasia e un po' di conoscenze di BHP e si può ma diciamo che si potrebbe anche fare senza conoscere il bhp l'importante è sapere usare la piattaforma che avete scelto